bandido a Hydroful Knight eh, era Anerley Gordon era lì la voce sì, di sì, la carissima amica Anerley Gordon sì. che poi fece Wickfield prestò la voce a Wickfield fece successi internazionali anche lei sì perché poi <coughs> noi Factory Team era un po eh, catalizzava no? concentrava tanti mh, Talenti eh, perché la nostra produzione era continua, per cui continuamente avevamo bisogno di conoscere cantanti nuove, di conoscere artisti nuovi, di conoscere turnisti nuovi. Emerly è sempre stata bravissima in studio e, e quindi noi la volevamo, la chiamavamo e, e le davamo lavoro lei veniva volentieri e poi si creavano delle situazioni di successo, anche T. H. Express, che è stata un'artista che è andata tantissimo in Francia e in Brasile, eh, noi chiamammo lei supportare la voce perché l'artista era, era debole come cantante, e, e lei veniva a rafforzare le voci o addirittura a prestare la voce in Toto anche nel you <laughs>